Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 25 febbraio, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sulle pagine dei principali quotidiani nazionali. E partiamo subito dal bonus asilo nido 2022 online. Il servizio per la domanda con le istruzioni IMS per ottenere il pagamento e poi il super bonus 110% con la cessione del credito di poste italiane e l'esito degli istruttori in corso entro la metà di marzo e ancora i modelli Intrastat 2022 l'invio entro la scadenza del 7 marzo per i dati di gennaio proroga che arriva in extremis e poi due anni di covid tra eh, misure fantasma e eh, novità che appunto è l'attuazione dei decreti di aiuti e agevolazioni o infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia del Corriere.it Partiamo subito dal bonus asilo nido 2022 è online il servizio per la domanda, istruzioni INPS per ottenere il pagamento nell'articolo di Rosi Delia. è online appunto il servizio per la domanda con la notizia del 25 febbraio 2022 l'Inps fornisce le istruzioni da seguire per ottenere il pagamento del rimborso fino ad un massimo di 3.000 euro se ne ha diritto per i costi sostenuti per i figli da 0 a 3 eh, anni l'unica misura che non rientra nell'assegno unico è il bonus asilo nido 2022 ed è online il servizio per presentare la domanda lo ha annunciato l'istituto nazionale di previdenza sociale con la notizia del 25 febbraio che fornisce le istruzioni da seguire per ottenere il pagamento del rimborso fino ad un importo massimo di 3.000 euro L'istanza deve essere inviata entro il 31 dicembre tramite il portale o affidandosi ad un padronato mentre per le fatture c'è tempo fino alla scadenza del 1 aprile 2023. Possono richiedere il contributo per le spese dell'asilo nido o per il supporto presso la propria abitazione. In caso di gravi patologie, i genitori di figli e figlie nati adottati o affidati fino a tre anni. L'agevolazione è una delle poche che restano in vita anche a seguito dell'introduzione appunto dell'assegno unico che diventa ufficiale ed operativo a partire dal 1 marzo 2022. Le due misure sono comunque cumulabili. Ci spostiamo poi sul super bonus 110% ed in particolare sulla cessione del credito di Post italiane, l'esito delle istruttorie in corso entro la metà di marzo. Per quanto riguarda il super bonus 110%, e l'esito delle istruttorie relative all'accessione del credito a poste italiana arriverà entro metà marzo, lo conferma la risposta all'interrogazione presso la sesta commissione finanze della camera del 24 febbraio 2022, si possono recedere i contratti in qualsiasi momento come precisato appunto da poste italiane. Continuiamo con i modelli Intrastat 2022, invio entro la scadenza del 7 marzo per i dati di gennaio con la proroga in extremis, l'articolo ancora una volta di Rosi D'Elia. Per quanto riguarda i modelli Intrastat 2022, le novità sulle regole da seguire portano la scadenza al 7 marzo. Arriva in extremis la proroga dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli per la trasmissione dei dati di gennaio. Il provvedimento è stato annunciato nel comunicato congiunto con l'Agenzia delle Entrate che è stato pubblicato il 24 febbraio a ridosso del termine ordinario ricordiamo che la scadenza canonica è quella del 25 di ogni mese in questo caso febbraio quindi a ridosso il giorno prima è stata annunciata attraverso un comunicato stampa la proroga al prossimo 7 marzo continuiamo con un articolo di approfondimento sui decreti covid due anni di dl covid tra misure fantasma e novità, a che punto è l'attuazione delle agevolazioni e eh, degli aiuti? L'interrogativo apre ancora una volta l'articolo di Rosi D'Elia due anni di eh, DL-Covid, tra misure fantasma e novità, a che punto siamo con l'attuazione di bonus, agevolazioni e contributo a fondo perduto previsti dai decreti emergenziali? Una panoramica sui tempi, ci sono strumenti che restano ancora in stand-by, i dettagli sono all'interno dell'articolo che fa appunto uno spaccato su questi ultimi due anni di pandemia e le principali misure economiche che si sono susseguite. Ci spostiamo sulla pagina relativa all'economia del Corriere.it che apre con le conseguenze economiche della guerra, dalla passa all'energia, l'aumento dei prezzi e poi per quanto riguarda le borse, l'Europa rimbalza, Milano al più 1%, Mosca al più 18%, sale il petrolio e si sgonfia il gas Tornare a consumare carbone, l'Italia ha sette centrali, due riattivate a dicembre, un altro articolo che riguarda appunto il tema dell'energia e poi TAP, Trivelle Impianti, così l'Italia può liberarsi dalla dipendenza del gas russo. L'articolo che vi segnaliamo è quello in apertura appunto intitolato le conseguenze economiche per l'Italia della guerra in Ucraina, è di Federico Fubini ed analizza quelle che sono le prime conseguenze che impattano sull'economia e italiana ed in particolare sui ceti bassi con l'aumento dei prezzi di beni ordinari quali la pasta c'è poi l'aumento eh, del gas che interessa un po' eh, tutto quanto e i dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo per questo e altri contributi vi invitiamo ad abbonarvi al corriere.it e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui io vi ringrazio per la vostra attenzione vi lascio al prossimo appuntamento che sarà lunedì sempre alle 13.30. Arrivederci!